Però stai l'età, non ti dice qua, se la vuoi dire tu, una problematica di presenza. non glielo voglio dire, è Allora, attiva, presente e combattiva. Non perde mai il suo smorto di mamma coraggio e rappresenta un presidio di orgoglio. Una voce che vuole...